Ciao, sono Marco, sono a spasso col fedelamico a quattro zampe in questo posto fantastico in cui io vengo più spesso che posso. E voglio dare un consiglio a quelle persone che in questo momento stanno lavorando molto, da molto tempo e non si fermano da tanto tempo e sentono che le energie stanno calando. Queste persone magari, forse sei tu, non lo so, qualcuno che conosci, stanno faticando molto e ogni passo oltre, ogni passo avanti pesa sempre di più, pesa molto di più di quello precedente perché le energie stanno scarseggiando e magari senti di avere l'esigenza di un riposo. La realtà è che non hai bisogno di riposo, hai bisogno di carica, di una nuova carica, però non puoi fermarti e non sai dove andare a prenderla. Io voglio darti questo consiglio e te lo do con la fiducia che sia un consiglio molto eh, attuabile e che porta risultati, perché è successo a me, è stato utile a me, quindi se non puoi fermarti sappi che sarai obbligato comunque in ogni caso a fermarti, o definitivamente oppure puoi scegliere il mio consiglio, quello di fermarti per pochissimo tempo, ti fermi, ti giri, metaforicamente ovviamente, e riguardi tutto quello che hai ottenuto con i tuoi sforzi. Lo guardi con, con un occhio onesto, perché devi vederli, i tuoi risultati, perché ci sono. Non sei un criceto sulla ruota, hai comunque nel tempo, nel bene o nel male, realizzato qualche cosa. Quindi ti fermi pochi istanti, ti guardi intorno, guardi i tuoi risultati, ti gratifichi dei risultati che hai ottenuto, ti senti grato di tutto quello che hai avuto come opportunità e quant'altro e quando hai fatto il pieno di queste emozioni e queste sensazioni ti sentirei molto molto più carico o più carica ovviamente questa è una tecnica praticamente infallibile funziona alla grande e te la consiglio se sei in un momento di spossatezza allora fidati fermati voltati guardi i risultati e ti sentirai molto più carico o carica spero di esserti stato utile con questa piccola pillola di formazione off-road, a me non resta che salutarti con un abbraccio